Apporsi, aveva già in mente la regalistica, aveva già in mente un sacco di cose, incontri, presentazione dei libri. Ma ah, ecco, la terza cosa è che da due o tre giorni è uscito un mio libro, io non sono uno scrittore, ma ho scritto un libro, ho fatto una fatica pazzesca di nove mesi e stasera prima di andare via ve lo mangio con dedica a nome di Sala. Applauso, grazie. Francesca si è alzata i piedi, non posso lavorare... Ho trovato Francesca, non so, Francesca mi, no. mi no. sembra... Ha sparato subito, no. S full re entusiasta, quindi abbiamo buttato giù una bozza di come dovrebbe essere questo marchio, grafico, su competenza anche sua, e quindi fa questo marchio che è un tattoo di Con noi ci sono anche, eh, che sono due persone importantissime, che sono i miei genitori. Bravi! lavorano in maniera pazzesca, sono nonni, sono genitori, sono aiuto. Soprattutto sono lavoratori e non si piegano dietro. Poi c'è il nostro collaboratore sì. preziosissimo, l'ha notato. Arriverà no, si, si, quando arriverà l'ospite purtroppo non si possono fare fotografie con lui o tantomeno girare video, i cellulari per l'ospite che arriverà VIP non possiamo fargli foto, ok? Questo mi sentivo di dirlo, lui dei si, si, possono fare posso fare fare si possono fare dopo con la sua autorizzazione ma per quanto si a seconda. Lui viene in amicizia e non viene per il resto Quindi, sono felicissimo no. di collaborare con Nadia no, no, no. da due anni con tutti i docenti presenti e con tutti gli altri collaboratori grazie ragazzi per allora. E piano forte abbiamo Davide Palazzi che è già secondo anno che è con noi purtroppo Emanuela e Luciano amicissimi non voglio venire dell'abitanza giornalista di Rexando grazie, grazie. Dire no silenzio. dai dopo, lo dico dopo silenzio stampa se volete facciamo una pausa oppure tanto che porto le se la facciamo una cosa stai qua che c'è una targa arrivata per te prima eh, intanto anche ho la parola devo <ride> a tutti per essere venuti. so che è una domenica e una domenica comunque che sia un momento piacevole per tutti voi io vivevo sempre molto volentieri, docenti Società Simi, Società Darma e Fratelli, nel secondo anniversario, primo premio assoluto a Nadia Maria Pizio, titolare di school per l'impegno, la professionalità, la cortesia, l'attenzione, la precisione, costi e ammirazione. Brava, brava. No, then I don't think that's